Cari amici, tutti noi conosciamo la bellissima mappa di Roblox Brookhaven, così detta dalla maggior parte delle persone che conosco, eh, dove si possono costruire le case ed è una vera e propria cittadina. Ma comunque il tutto è virtuale, creato esclusivamente sulla piattaforma di gioco Roblox e non c'entra nulla reale, al massimo qualche macchina può trasformare simile a quelle per nostre però come possiamo dire tutta ehm, l'ambientazione non è reale cioè non è che io adesso sto cambiando pure una vita reale ed eppure esiste una città chiamata con lo stesso nome di questa luminosa mappa di Roblox, ed è questo che oggi andremo a vedere però ragazzi fermi tutti. Vi dovete prima esclusivamente iscrivervi al mio canale YouTube, scusate. Così almeno potrò fare altri video come queste, Quindi iscrivetevi e andiamo a vedere qualche, qualche film, qualche bel film e andiamo a scoprire dove si trova il cosa è successo? Come fatto in al cinema, perfetto. Andiamo a scoprire dove si trova Brokehead nel mondo. Perché sì, ragazzi, esiste una micro chiamata Brokehead. Forse era in pausa. Comunque, ragazzi, se ero in pausa, se andavo a cercare Brokehead ci comparirà una cartina non lo so perché ma credo che non è registrato questa fetta quindi la registro c'è un problema tecnico ci avuto. esiste una cartina e sì esiste uno stato nel comune di New York a parte se non si un po' tecnico ci compare tutte le immagini della mappa però quello che è in realtà è un comune degli Stati Uniti nella contea di Sucorso come si legge Sucorso non lo sappiamo mai Um, nell'isola di Long Island a Brokekev diciamo ah, è, una, è un paesino è un bel paesino e diciamo è una città su, Google, su Wikipedia se ci dice qualcosa e eh sì per nostra fortuna esiste Wikipedia e quindi ci può dire che, che Brokekev è un comune di Stati Uniti come già avete detto eh, però non ci dice altre cose. Eppure, se noi cerchiamo su TripAdvisor, che sono più o meno eh, TripAdvisor, è un software di recensioni, potremmo chiamarlo così, forse più o meno. Eh, TripAdvisor, BrokenEdge, eh, non lo so, non fatemi domande. Ci compaiono delle belle spiagge e eh, qualche qualche laghetto, qualche foto di moto d'acqua, e anche un. questo è un, un albergo, fatemi andare a vedere, che fai ovviamente super veloce, alti livelli, perfetto, questa, questa è una ma no qui, sono altre foto, questa è crashata, questa si sì, vista completa comunque dovrebbe essere un, un laghetto allora ragazzi se siete rimasti anche voi stupiti da questa cosa adesso riuscire dal no siete rimasti anche voi stupiti da questa cosa e se volete scoprire altre informazioni lasciate un mi piace e commentate adesso faccio un giro qua e se trovo altro ve lo dico se no considerate il video chiuso per sempre se vi è venuto la parte 2 ditemelo sotto nei commenti ma un commento tantissimo ciao ragazzi iscrivetevi però forse avremo un piccolo gossip alla fine del video se no ci vediamo e eh sì, ragazzi come possiamo vedere ecco il gossip è una cittadina normale con una scuola oppure il McDonald's eh, molto simile a quelli di, um, italiani anche è un McDonald's lo so che non mi fa scendere e dai la fame e un McDonald's normale fa pure le offerte su ogni tanto un po visitato, un po' visitato sinceramente e pure con qualche recensione no, si hanno messo qualche foto e vabbè cosa vi potete aspettare da un McDonald's?